Eccoci qua, adesso sta registrando. Mettetevi pure comodi, sereni. La serata di questa serata in realtà è molto, molto importante. Sono molto, molto felice di poter condividere con voi le conoscenze, le prime conoscenze sulla magia delle offerte. E sarà una serata molto molto pratica in cui io vi darò le istruzioni proprio pratiche di come si fanno le cose veramente e quindi le giuste regole rituali per applicare la magia delle offerte dunque mi sono scritto Uh, tre o quattro punti che avevo preso dal mio grimorio, poi vedrete anche che qualcosa ho fotografato e messo lì, perché non, non è che si può digitalizzare tutto, eccetera, se c'è si fa la foto e basta. Però, mi piacerebbe dirveli queste, queste frasi, proprio direttamente uh, così come, come l'ho scritte, perché secondo me c'è un potere dietro è una forza che vi permetterà subito di entrare in contatto e capire di cosa stiamo parlando. Capire che cosa è la magia delle offerte e sinceramente capire anche perché vi riguarda. La magia delle offerte riguarda ognuno di noi, visto che è il metodo, diciamo, magico più antico che l'uomo ha da sempre applicato complessi eh, nei giorni di oggi. Il primo punto che ho scritto, mh, ogni operazione magica è inefficace se chi la compie non è totalmente in accordo con se stesso. Questo significa che noi affronteremo questo discorso delle offerte, vi mostrerò come la magia delle offerte viene applicata ogni giorno da tutti e quindi prenderne consapevolezza vi permetterà di essere voi che muovete le forze. Non sapere le cose invece vi rende vittima delle circostanze, circostanze che avete creato voi stessi facendo offerta alle forze che non volete nella vostra vita. Ne parliamo tra poco. Però giustamente qua eh, il Grimorio inizia subito, siccome poi... La pratica magica quindi non è che parla tanto della magia delle offerte nella vita quotidiana come ogni giorno noi la facciamo anche senza accorgere no qui parla se uno la volesse fare in un modo magico e dice giustamente che è inefficace se chi la compie non è totalmente in accordo con se stesso questo in realtà è valido per qualsiasi rituale quando tu lo compi devi essere al 100% in accordo con quello che stai facendo. Altrimenti, se hai molta debolezza, se hai molta esitazione, se hai per esempio, sì vorrei, ma forse anche se poi non succede, va bene lo stesso. Ecco, se hai queste cose qua, generalmente quello che succede è che le forze ti ignorano, proprio perché non hai potere, non hai determinazione. In quello che tu stai chiedendo. Eh, di fatto, l'ho detto anche in altri posti, in altri video, le forze vedono semplicemente la realtà di te. Ecco qual è il punto. Cioè, se tu nel tuo profondo non sei realmente convinto di un'operazione magica che vai a fare, le forze non è che vedono che tu vorresti farla, ma forse anche no. no non ti considerano perché vedono la tua verità. Ok? Vedono che tu. No, non è vero che tu lo vuoi davvero. Non è vero che la tua volontà è forte in questo rituale, non è vero che tu davvero hai bisogno di questo. Ricordatevi questo primo principio. Vedremo diversi principi, ma che le forze vedano la verità di te. Per esempio, eh, mio maestro mi diceva sempre che te puoi ingannare le altre persone. Tu puoi ingannare perfino te stesso, ma mai potrai ingannare l'invisibile. Questo è più scientifico che teorico, che astratto. Abbiamo parlato tante volte del nostro essere in più dimensioni, ma non come la vedi oggi su internet, o oh, la dimensione 5, la dimensione 6. Partiamo un attimino da quel che si vede. Io sono qui fisicamente, ok? Però anche sto pensando, quindi qualcosa nel piano del pensiero si sta accendendo, spengendo, creando. Per esempio, tutti voi che mi ascoltate, se adesso dico la parola rosa, è stato impossibile che nei vostri piani mentali non sia apparsa una rosa. E <ride> così il piano delle emozioni, eccetera. Quindi non importa andare tanto lontani per capire questo per capire che entità, diciamo, sottili, le chiameremmo, che quindi non hanno corpo, fisico, nella materia, vivono lì, è chiaro che vedono, questo si intende quando si dice vedono, la tua verità. Quindi, prima di fare, vi sto facendo queste premesse, perché poi veramente eh, a livello pratico vedrete che ehm, in, in alcuni casi, se siete stupidi, ci si può anche fare un pochettino del male capite è come andare a giocare col fuoco è meglio non giocarci quindi quando c'è un obiettivo quando c'è uno scopo deve essere forte e vero questo è anche il primo rispetto per le forze con cui tu vai a lavorare che tu vai a chiedere aiuto perché è come se tu bussassi a una porta però non, non era, lo vuoi un pochettino forse sì, se c'è meglio. Ecco, in una magia non esiste questa cosa, del tipo, se questo accade è meglio, però poi se non succede va bene lo stesso, non importa. No. Tutto questo manfruma di disordine, di caos, di incertezza nel, nel mondo, è caos, non esiste, nessuno ti ascolta se va bene se ci sono già dei legami, eccetera, eccetera, va male perché ha proprio un disrispetto, come si dice, una mancanza di rispetto, verso i poteri, ok? Il, eh, il mago deve essere sempre completamente 100% in quello che sta facendo, sia nel bene sia nel male. Nel male questa cosa si vede di più, sapete perché? Perché arriva a quello che viene chiamato il colpo di ritorno. Se tu fai qualcosa di male a una persona, con la magia intendo, con uh, la magia, ma veramente anche, anche poi senza magia se tu fai qualcosa di male a una persona e uh, dentro di te, cioè in tutti i tuoi piani ok? tu mh, non sei al 100% convinto per esempio no? che devi fare, che quello che stai facendo va bene che quello... e inizi ad avere un minimo basta di risentimento è come un fiume in piena che ti travolge quello è il colpo di ritorno. Se tu lasci anche solo un 5% aperto a tutto ciò. Quindi se tu hai anche un minimo di risentimento per quello che stai facendo. E questo sinceramente è valido anche per le altre cose, non solo per la magia. Perché di fatto le leggi su cui si basa la magia sono le leggi naturali su cui si basa la vita. Se voi fate qualcosa che può essere un po', diciamo che può essere sbagliato, o lo fate 100% convinti, sicuri, è quel che va fatto, punto e basta, e allora andrete avanti, e non c'è colpo di ritorno perché non, non, non ha dove tornare, non ha appiglio dove poter tornare, voi siete integri quando partite con l'operazione, siete integri quando la fate, siete integri quando l'avete finita, e più mai ci ripensate e rimuginate e vi ripentite, ok? Quindi anche nella vita reale, cioè nella vita senza fare un'operazione magica, diciamo, in un'operazione magica, visto che hai proprio mosso le forze, boom, ti ritornano addosso. Non è che ti ritornano tre volte, cinque volte, c'è la legge del 3, no, quelle cose lì io non ho mai, me non mi hanno mai insegnato niente riguardo alla legge del 3, di qui di là l'ho visto, eh. Online parlano della legge del 3, e che è la legge del tre, cioè, nel senso, non è vero che fai una cosa ti ritorna tre volte. Sinceramente, se, se per caso facessi una fattura, per esempio, un'operazione magica che porta alla morte di una persona, mi basta che mi ritorni una volta. Non è che mi ritorni tre volte, giusto? Cioè, questo, questo, no, seguitemi, no? Cioè, questo discorso del tre volte. Ma boh, mi ha sempre lasciato un po' un po' un po'. Titubante. Se fai una cosa ti ritorna tre volte no, ti ritorna però, ok? Ehm, dicevo: no, se mai sapete cosa, il 3 è un numero importante quando la fai la cosa, se l'hai fatta per tre volte, allora l'hai confermata. Perché le leggi del potere e dell'energia. Quando una cosa, per esempio, la dici tre volte, allora è sigillata. Quello sì, una volta. È ascoltata, non ascoltata, nel senso che una volta si permette di sbagliare anche, no? Quindi una volta non è nemmeno ancora creata, la seconda volta è creata, quindi la prima si perdona, ma la seconda no, ormai è creata, però la terza volta è sigillata, e sto parlando di qualsiasi formula magica o incanto che uno possa pronunciare, almeno tre volte è sempre bene dirlo, o comunque anche il sigillo finale tre volte perché lo sigilli quello che hai detto oppure sigilli la tua operazione magica eh, donandola eh, esattamente a, a, ai poteri e alle forze che hai convocato nel tuo rito, capito? Quindi in questo caso sì, certamente mi, mi tornerebbe ma fai una cosa, ricevi indietro tre volte oh, non, no, non so dove l'hanno presa questa qua secondo punto, va bene? L'offerta è, secondo le fonti storiche e archeologiche uno dei metodi più antichi che l'uomo ha scoperto per influenzare i mondi invisibili. Quindi, per cosa viene, viene fatta un'offerta? Per influenzare i mondi invisibili. Eh, praticata in forma palese o simbolica da tutti i riti religiosi o magici del mondo. Questo è importante da capire. Perché, aspetta, finiamo il paragrafo che ho scritto, fare offerta ai mondi invisibili è così naturale come seminare per raccogliere. Di fatto, su un piano occulto, porre le sementi è fare offerta alla terra. Questo era il secondo paragrafo. Importante capire quello che vi stavo un po' già accennando. Cioè che la magia dell'offerta è sempre stata nell'uomo e è sempre presente anche al mondo di oggi. Come giustamente dice, qua in maniera palese, vedete per esempio alcuni, eh, sì, religioni, no? alcune religioni presenti tutt'oggi in cui le offerte sono palesi proprio alle divinità. No? Poi il voodoo, per esempio, o tutta eh, la religione Yoruba, che è sempre comunque eh, in quelle terre, diciamo, no? in quelle zone. Ma anche certamente nella zona dell'India e nella religione induista ci sono proprio le offerte palesemente. Diciamo che in queste religioni monoteistiche, anche se poi ne parleremo meglio, come vuoi il cristianesimo, vuoi l'Islam, eccetera, questa cosa è molto più velata. Ma non si può sottrarci alla magia dell'offerta, perché è proprio il modo in cui l'uomo influenza i piani invisibili. Quindi da questo paragrafo eh, si vedono due cose importanti. La prima è che l'offerta c'è sempre uno scopo, cioè è, un, è una specie di accordo con le forze invisibili in cui tu dici io voglio questa cosa, ti do questo e tu me la devi però portare. Questa è l'offerta, quindi mettete via le, le storie di eh, Angioletti Sorridenti, eccetera, eh, io lascio il mio cuore, l'amore di qua e di là. In realtà le offerte non nascono in questa maniera astratta, nascono in una maniera proprio concreta. Basti vedere, che so io, anche nella Bibbia, no? nell'Antico Testamento, il Dio degli Ebrei, per esempio, no? in tante scene e, e, e, a, a, a, che, che ha scelto, per esempio, quel popolo, ha scelto di proteggerlo, eccetera, eccetera, in cambio, del rispetto delle sue leggi. E di fatto, se voi guardate la storia un po' così, anche in giro, ogni volta che il popolo ebraico ehm, va fuori da queste leggi, diciamo così, manca rispetto a queste leggi, allora viene punito. Ogni volta. È solo un esempio. Ma guardate, tutte le offerte funzionano così. Quindi sono dei contratti, sì, sono degli accordi, ok? accordi eh, presenti, come vi dicevo, in forma palese, proprio che ne so, le zucche, il cibo, in alcune religioni rimaste, no? Anche da, dall'antico paganesimo delle nostre zone, eccetera. Ma anche, non vi immaginate che per esempio la Chiesa Cattolica non usa la magia delle offerte. Beh, è ben conosciuta ormai tutta la branca delle offerte fatte ai Santi, per esempio, quante volte nel passato, anche nel Medioevo, ci sono testimonianze di momenti, per esempio, di particolare carestia, siccità, in cui veramente si sta per morire tutti di fame, allora il sacerdote, con chi ha conoscenza della magia delle offerte, perché scoprirete già da stasera che servono le conoscenze su questa magia, non è che ti puoi andare e offrire una zucca, non succede nulla, e non è così che si fa, serve proprio le regole rituali che devi seguire questo è il grande valore di questo seminario organizzato in due parti, quella di stasera che è, diciamo base e quella della prossima volta che è avanzato. Io cercherò di coprire l'argomento a 360 gradi, il più che si può perché è un argomento molto molto vasto, ma vi darò tutte le chiavi pratiche per rispettare le regole precise rituali, perché se non si rispettano queste tu praticamente Um, fai acqua da tutte le parti. Cioè, <ride> ricordatevi che proprio perché si va a chiedere una cosa in cambio di un'altra è una specie di linguaggio che hai con le forze. E se questo linguaggio è confuso da parte tua, capirete tutti che <ride> non, non viene compreso. Eh? E quindi la tua azione diventa inefficace. Ma molte storie ci sono, a partire dal Medioevo, eccetera, eccetera, in cui, per l'appunto, vi dicevo, il sacerdote, circondato da chi sapeva la magia dell'offerta, come cavolo si fa, bene, eh, si chiamava il santo preciso e poi arrivava dopo poco la stagione delle piogge e il santo aveva fatto il miracolo. Nessun santo, si mette a fare il miracolo, se voi leggete bene le storie, compreso Padre Pio, che è un po' più moderno, no? Nessun santo si mette a fare il miracolo così. Sapete perché? Prima di tutto <ride> eh, non verrebbe riconosciuto, nel senso che, eh, per esempio, no? il nostro paese, il tuo paese, il nostro villaggio, ha bisogno di acqua perché c'è siccità, gli animali muoiono, eccetera. Arriva San... Mettetene uno a caso. San Gennaro, dai piani sottili, eh, intelligenza di piani sottili, eh, che cosa fa? Fa piovere e fa eh, inondare i campi e tutto va bene. Chi è che associa San Gennaro a quello che è successo? Nessuno. E quindi è accaduta una grandissima perdita energetica. Niente nell'universo è stupido, tutto nell'universo è intelligente, capite? Quindi ogni volta che avete sentito del santo che ha fatto il miracolo, nei casi in cui è stato vero, io dico il santo perché in Italia abbiamo questo retaggio cattolico, quindi le cose un pochino più recenti derivano da questo, va bene? Ma è uguale anche la divinità in, in tempi più passati oppure in altre culture, la divinità che ti ha veramente aiutato, per esempio ti ha fatto trovare mille euro dal nulla. È possibile, certo, però il discorso è che è stata fatta offerta a questa entità, a questa forza. E rispettando le regole il più possibile, giuste. La forza che ha concesso quello che gli hai chiesto. Purtroppo, carissimi amici, eh, averci proibito di, di portare avanti anche le nostre tradizioni, che ne so, della nonne, delle bisnonne, delle trisnonne, e delle offerte alla natura, offerte al bosco, offerte alla casa. Ecco, averci un po' allontanato, esserci allontanati, averci proprio chiuso a questo. Ci ha tolto molto potere, perché come vi, spiega, vi ho spiegato, niente agisce in maniera gratuita. E qui, ah, il cristianesimo, vi dicevo, non si è mai allontanato dal mondo delle offerte, perché anche oggi si dice vado in chiesa, accendo un cero alla Madonna, vado in chiesa un cero a Sant'Antonio perché mi protegga, oppure, e poi ogni santo magari ha le sue caratteristiche peculiari quindi non, non crediate che appunto un cero no, non è che l'accendi a casa tua, l'accendi in chiesa mm? è chiaro che è un'offerta un certamente al santo uh, ecco che quindi ogni forza poi va imparata a conoscere di questo ne parleremo nello specifico nel prossimo video, nella prossima parte proprio parleremo delle divinità e delle forze, quindi proprio l'offerta diretta in questo, in questo senso ma Capirete fin da subito che queste forze hanno delle caratteristiche peculiari. Ad esempio, non puoi chiedere sesso, amore e rock and roll a una statua della Madonna. Non è che, cioè, capito? Ogni è un esempio, però hanno delle caratteristiche. E quindi, se tu fai offerta a quel preciso uh, a quella precisa divinità, non devi chiedere assolutamente delle cose che non gli sono proprie, che non sono opportune. A questo perché il punto è che monoteismo e politeismo non esistono da nessuna parte in realtà dirò di più il politeismo non esiste perché se voi guardate eh, le culture vere no, che hanno gli dei, dèi c'è ecco, sempre se voi le osservate attentamente c'è sempre un dio creatore di ogni cosa cioè un principio che ha creato tutti gli dèi, un principio che è emanato, emanato tramite le divinità. Quindi, non crediate come fanno anche oggi, vanno di moda, no, noi siamo politeisti, perché? Siamo contro le religioni monoteiste. Questa è, molto, è una visione molto infantile del discorso. In realtà il politeismo, anche ai tempi dei tempi, non esiste, non esisteva. Perché? È vero che te ti rifai a una forza, perché? Perché se io voglio il colore verde, non è che contatto il rosso, contatto il verde, giusto? Se io voglio l'amore, non contatterò eh, oltretomba, al di là, eh, mondo dei morti. È ovvio. Però, eh, ogni cultura poi, che noi chiameremo oggi politeista, in realtà aveva come base il Dio creatore di ogni cosa, Dio principio di ogni cosa, che non era uno a cui te ti rivolgi magari, però era tutto. Tutto. Ok? Quindi le divinità sono delle emanazioni del tutto specifiche. Questo è il discorso. Dire che è come dire prendo una parte sola e non credo che esista... Mi vedete, sì? È come dire, prendo una parte sola e non credo che esista il tutto. Che vuol dire non credo che esista il tutto? Il tutto esiste, no? Ecco. Va bene, detto questo discorso, che poi approfondiremo nella seconda parte, um, il mondo invisibile non regala mai niente. Vende, scambia, ma la nozione di regalo non gli appartiene. Questa è una nozione puramente umana. Con l'invisibile si paga. Prima o dopo il dono. Poco importa se prima o dopo, ma si paga. E qui lasciamo poi stare il mio, il mio foglio. Questo è una cosa molto importante. Cioè il fatto che il concetto di regalo nell'universo non esiste. E ci porta all'ultima all piccola parte di, di, di questa introduzione del perché vi dicevo che la magia delle offerte, al di là di atti magici, proprio come abbiamo parlato, no? andare proprio, fisi, proprio ritualmente a fare un'offerta, Ok, al di là di quello, quasi inconsciamente, diciamo così, noi applichiamo la magia delle offerte nella nostra vita ogni giorno. Per esempio, va da sé che quello che mangiamo e quello che beviamo non è, non è altro che un'offerta che facciamo al corpo fisico, biologico, affinché cosa? Affinché questo corpo ci, ci dia la forza e ci dia il collegamento per poter avere la nostra esperienza fisica per poter avere un'altra giornata, per poter avere... Uh, e chiaramente, proprio perché chiediamo la vita, paghiamo con la morte, mangiando, diciamo, bisogna mangiare, anche se fosse una piantina, io la devo mangiare e mangiare significa sempre uccidere. E, e va da sé che io dovrò anche quindi pagare la morte da cui da cui ho chiesto la vita. E infatti l'uomo deve dormire. È, un, è il pagamento al vivere. Se non dormi, te muori dopo poco tempo. Ma non solo, prima di morire avrai un'agonia eh, incredibile. E praticamente, sì, tutto si scioglie. Inizia tutto a sfaldarsi completamente, anche il corpo fisico, gli occhi, tutto i nervi eh, partono, tutto va, va fuori. Perché tu non prati il sonno, dicevano, no, gli antichi il fratello della morte, è il nostro pagamento per la vita. Adesso. Ma naturalmente poi la vita si paga alla fine con la morte del corpo fisico. Però è solo un esempio. Dovete capire che nella vostra vita esistono le forze prima delle cose. Quindi, se nella vostra normale vita... Siete poveri, cioè se siete pieni di povertà, l'ho già detto forse altre volte, non mi ricordo, vuol dire che voi state onorando con delle offerte la forza della povertà. Come si fa a onorarla? Beh, ci sono tantissimi, modi. ve ne avevo già parlato, mi sembra. Però, per esempio... Andare in giro con i vestiti usati, con i vestiti strappati, ehm, tenere in casa tutto il caos, il disordine, ehm, magari anche la sporcizia, eh, rimandare continuamente ogni cosa senza farla mai e quindi sempre rimandare. Queste cose qui sono giuste o sbagliate? No, però dovete capire che ogni azione che voi fate è un'offerta all'invisibile. Ecco perché vi dicevo a volte che noi creiamo il nostro mondo prima di tutto con le azioni che facciamo, non prima di tutto con i pensieri, prima di tutto con la visualizzazione, prima di tutto con l'immaginazione, no, no, prima di tutto lo creiamo con le azioni che facciamo. E quindi in questo caso che vi ho elencato, vi ho detto il portafoglio bucato, il portafoglio spaccato, rotto, Uh, appena vi arriva un euro in più, subito lo sputtanate da qualche parte. Sono piccoli gesti. Vi ripeto, non esiste, non sto parlando di giusto o sbagliato, ma sto parlando di offerte. Ora, vi faccio una domanda, apriamo la chat, così almeno si guarda se, se, se avete capito. Comportandovi in questa maniera, che vi ripeto, non è giusto né sbagliato, a chi state facendo offerta? Cioè, quale forza state chiamando nella vostra casa, nella vostra vita? Offerta alla povertà, caos. Perfetto. Infatti nella mitologia greca, anche no, Paenia, Poenia è figlia del caos. Ok, per chi poi donia povertà, perfetto. È così. Quindi mi capite che in realtà non è che le cose sono giusto o sbagliate, ma tanto dipende da chi stiamo servendo, cioè da chi stiamo facendo offerta. Voi dovete capire che se nella vostra vita stanno accadendo tante cose in un modo magari cronico, no? Vuol dire che voi state facendo offerta a determinati dei, che quindi vi stanno dando i loro doni. Appunto la povertà era uno degli dei, tra l'altro che ogni tanto banchettava anche all'Olimpo insieme agli altri. Non è che perché c'era la povertà, la, la, ogni cosa è sorretta da un dio. Quindi non è che la povertà, ecco cosa è che volevo dire, non è che la povertà è cattiva. Eh no, se continuate a vedere la vita in buono e cattivo, è come se voi vi mettete sempre fuori dal gioco e dite, oh, questo è buono, questo è cattivo, questa è fortuna, questa è sfortuna. Dovete capire che l'uomo continuamente crea. Continuamente l'uomo fa offerta. Quindi, per esempio, vi faccio un esempio. Una delle cose che mi insegnò il mio maestro praticamente da subito, era fare le offerte al bosco. Questo perché io, o comunque i miei fratelli uomini, per principio, proprio da quando nasci, per principio, avevamo offeso in qualche maniera lo spirito, gli spiriti della natura. E gli spiriti della natura sono molto potenti soprattutto nella vita quotidiana della persona. Non sono troppo potenti negli eventi grandiosi, negli eventi nazionali, negli eventi, ma nella tua, proprio capito, nella nostra vita quotidiana, gli spiriti della natura sono potentissimi. E siccome noi prendiamo dalla natura tantissimo, per esempio il cibo. Ma anche, um, per esempio, abbiamo offeso gli spiriti della natura nel nostro passato. In tante circostanze. Per esempio, andare in un bosco, buttare eh, l'immondizia nel bosco e andare via è un'offesa. Quando voi siete, per esempio, ora la, cioè, cioè, sembra una cosa romantica, no? In riva al mare a far l'amore sulla spiaggia. Ecco, invece, per gli spiriti dell'acqua e, e per gli spiriti di quel luogo, fare sesso sulla spiaggia è un'offesa. Cosa succede lì? Eh, succede che entra in gioco l'invisibile e l'uomo generalmente non ci capisce più nulla. <ride> non capisce le cause della propria vita perché sono nell'invisibile. Quindi vi faccio un esempio assurdo. Voi potreste fare. Mm, non voi, mettiamo una coppia che fa sesso sul mare non succede nulla perché gli spiriti comunque non hanno particolarmente posto attenzione alla cosa oppure ce n'è uno che gli va di traverso, in quel momento vede un atto del genere che ripeto per loro, no per noi no magari per loro però è sacrile, sacrilegio perché la notte è la luna che bacia l'acqua e tutto diventa diverso non è come nel giorno Uh, allora succede che quello ti maledice e eh beh sì non so se sapevate che le maledizioni possono essere lanciate anche dagli spiriti non soltanto dalle persone quindi significa che da quel momento in poi tu nel tuo campo energetico hai una maledizione che qualcuno ti ha tirato che succede? succede che tipo tre mesi dopo quattro mesi dopo tu ti becchi una bella malattia. Generalmente gli spiriti della natura sono molto legati alle malattie. Oppure, però, qui devi andare a dissacrare le grotte, a, diss a, a dissacrare le rocce eh, importanti, che per loro magari sono degli antichi templi sacri e magici. Ecco, ti rovinano completamente la vita e l'economia. Quindi, spiriti dell'acqua, dei mari, ti rovinano la salute della terra nel senso delle rocce, delle caverne, ti rovinano l'economia, le gemme preziose, ti rovinano tutto quello che è soldi e denaro. Gli spiriti dei boschi, per esempio delle piante, sono proprio le piante che donano la salute all'uomo, così come sono proprio le piante che gliela tolgono. Quindi... Ecco perché una, una delle prime cose che bisognerebbe davvero imparare, ma no, noi per insegnarla ai nostri figli, ma anche assolutamente chi poi pratica magia, è il rispetto completo delle forze. Perché noi siamo in un mondo che è fatto di forze e siamo tenuti a relazionarci nel modo più sacro con tutto ciò che esiste. Quindi, il consiglio era che quando tu ogni volta che vai in un bosco portati sempre um, un sacchetto dedicato a quello, non è che prendi il sacchetto della spesa, prendi un sacchetto dedicato a quello, il mio è in pelle di camoscio mi sembra, e usa, vi ricordate che tempo fa c'erano nelle macchine, quei, quei puli vetro delle macchine che erano in camoscio proprio? Scrivetemi se, se avete presenti. Quei rotoli che poi li aprivi e dentro c'era il panno, diciamo, giallo, giallognolo <ride> di camoscio. Ah, ok. Sì, di daino. Sì, anche... Sì, di daino, esatto. Eh, io avevo quello lì e mi misi... Bravi, sì, sì, di daino. Mi misi a cucirlo e quello da ora in poi, da quel momento in poi, <ride> era eh, il mio sacchetto delle offerte. Ve lo consiglio sinceramente come prima cosa, subito, perché... Da questo momento in poi, voi, quando andate nel bosco, portatevi sempre questo sacchetto con voi e non dimenticate di lasciare un'offerta. Di solito si lascia un'offerta quando si arriva e un'offerta quando si va, quando ce ne riandiamo via, perché comunque il bosco ti dona sempre degli insegnamenti preziosi in realtà, ti dona sempre qualcosa, è difficile andare in un meraviglioso bosco e ritornare che non hai ricevuto niente. Però è importante ed è meraviglioso, se voi vivete vicino a un bosco, ogni mattina andare e lasciare la vostra offerta. Questa offerta qui, diciamo che sarebbe gratuita, nel senso che è un'offerta di celebrazione, ma quello che è buono è che si chiamano offerte di compensazione. Perché? Perché, come vi stavo dicendo, si dà per scontato che nella nostra vita noi abbiamo fatto inconsapevolmente tanti errori con gli spiriti della natura, con gli spiriti del bosco. E vi ricordate cosa, cosa diceva, no? Che praticamente con l'invisibile si paga. Prima o dopo non importa, ma si paga. Questa è un'altra delle cose proprio da scrivervi. Ci sono tante cose da scrivervi questa sera, però è importante cominciare a capire, iniziare a svegliarci per favore dall'essere infantili senza responsabilità e così come praticamente come gli scemi a testa alta aspettando che tutto ti piova in testa e quando c'è una cosa bella ride quando c'è brutta bianco e vado avanti così o, o scemi o zombie decidete voi cosa vi piace di più allora uscire da questa storia che non ci appartiene iniziare a capire come si vive. Per capire come si vive si deve semplicemente risvegliare la nostra percezione delle forze. Forze che, per esempio, ci donano la vita ogni giorno, basti pensare all'aria che si respira, e andando avanti con tutto il resto. Se nella nostra vita quotidiana instauriamo volontariamente un'armonia con tutte le forze che ci aiutano, da cui abbiamo preso o comunque da cui prendiamo, ecco che arriva la compensazione. Non sto scherzando, diverse malattie sono causate dalle piante e a volte sinceramente non è neanche, come dire, Prevedibile. Mm, Ragionano in un modo particolare, per esempio, a volte un'altra persona accanto a te ha fatto il danno, ma ci sei anche te e magari ti beccano te. Tante malattie sono causate dalle piante. Poi nei dettagli non importa andare nei dettagli specifici, perché poi dobbiamo ora iniziare a vedere le slide e a parlare di quello di cui parliamo stasera speriamo di non farci le due anche stasera vabbè però questa introduzione è molto importante da capire quindi prime cose da fare proprio base se non le state già facendo offerte di compensazione offrite i petali di una bella rosa al mare quando ci andate e ringraziate offrite in un bosco nel sacchettino cosa ci mettete ci metterete tabacco e semi di coriandolo e questi li offrirete agli spiriti dei boschi, come ringraziamento, anche perché vi stanno permettendo di entrare in un bosco. Non so se vi è mai capitato... Scrivetemi se vi è mai capitato che prima che, prima che entrate in un bosco c'è come un cancello. Cioè, c'è come una porta, quasi. <ride> anche se non c'è davvero. Vi è capitata questa cosa, questa sensazione. A volte è la sensazione che due alberi fanno i guardiani... Ho sensazione che sto per entrare in un uh, confine. Vi è, vi è capitato come cosa? Sì, ecco. È perché è così. Quindi, vi dovete subito uh, rendere conto, se qualcuno di voi non se ne fosse già accorto, che ogni volta che l'uomo va nel bosco, è ospite. Ospite. è inutile che ascoltate quelli che dicono ah, ma io sono figlio dei fiori eh, ma io sono uno con la natura io vado nella natura e sono un tutt'uno no no non è vero perché l'uomo quando ha deciso di fare delle case e come vedete guardatevi intorno delle case quindi ci si isola dalla natura allora c'è stato l'accordo cioè che tu non sei più nelle mani di madre natura come invece lo è un cinghiale selvaggio okay. ecco perché se vedi un cinghiale selvatico in giro così come se quello appartiene al bosco se vedi uno scoiattolo o una volpe quelli appartengono al bosco la quercia guardate, le piante sono, io penso, gli esseri più vendicativi, proprio, che possono, perché le piante ent ci entrano dappertutto, appena mangi un'insalata, se gli spiriti delle piante ce l'hanno con te, arrivano, appena mangi uno zucchino, appena mangi, ma così, hai capito, cioè, e, gli animali dipendono proprio dalle piante, mentre le piante c'erano anche tecnicamente prima degli animali, nel senso che la pianta poi se si isola riesce in qualche modo, perché le piante dipendono dai minerali, ma gli animali come noi dipendiamo dalle piante. Se, se gli spiriti delle piante vi prendono di mira, basta che vi fate una cenetta con un cetriolo, sono entrati. <ride> Quindi è proprio una cosa così, capite? Allora, quando si entra in un bosco si deve capire che non siamo più a casa nostra. Chi è che è figlio del bosco? Chi vive lì? Ma non in una bella casa cemento 5 stelle e sei nel bosco col, col, col parco e la fontana. No. Chi ci vive? Chi dorme sotto gli alberi, rifugiato in una grotta, mangia delle foglie, delle bacche, va a caccia e si nutre? Sì. Quello è l'unico esempio in cui è un uomo figlio della, del bosco. Va bene? Noi non siamo figli del bosco, noi siamo ospiti quando andiamo nel bosco. Ecco perché è vietato, per esempio, urinare nel bosco. Poi, se vi scappa in una maniera eh, eh, eh, esagerata, avrete avuto la cura di portarvi una bottiglietta, perché no? Non è io Scusate, ma io non è che voglio mettere paura a qualcuno, perché ve l'ho detto fin da prima che le cose giuste le cose sbagliate non se ne può parlare, sono cose umane. Volevo solo darvi degli indizi su come vivere in un modo armonioso con le forze, perché in questa maniera le forze vivranno in un modo armonioso con voi. Questo è lo scopo. Capito? Quindi... Per esempio, andare nel bosco, strappare la roba, prendere tutto quel che ti pare, eccetera, non è casa tua. A casa tua lo puoi fare, lì no. Ma chi vive nel bosco lo vede in modo diverso il bosco. Cioè, è, ha dato il nome alle cose del bosco, quella è la grande quercia, quella... È il vecchio saggio quella è la montagna alta quella è la perché quella è sorella quello è padre cielo quella è madre terra questo è sorello no, fratello vento Quella è so... avete capito il discorso? è un altro modo di vivere non è il nostro quindi non ci sono rimpianti eh, su questo, assolutamente però si deve se ci se ne rende conto, la smettiamo di fare tutte le cavolate che uno potrebbe fare per rovinarsi la vita da solo, no? E iniziamo ad esempio a portarci una, un sacchettino, come vi ho spiegato, con del tabacco e semi di coriandolo, oppure anche semi di papavero, eh, sempre con voi. E quindi in questo modo voi fate gli onori agli spiriti del bosco e... Eh, come ringraziamento, ma questo tanto all'inizio, almeno per qualche anno, vi servirà per migliorare il, la vostra vita. Vi si miglioreranno delle energie, vi si miglioreranno delle forze, vi andranno un po' più a, a fine degli affari, vi, vi, vi, vi sentirete più vitali, vi sentire, perché voi state compensando in realtà. State compensando tanti altri errori fatti prima, per sbaglio magari, però li compensate. Quindi è un'offerta di compensazione, ma è anche il giusto modo per entrare nella casa di qualcuno. A me hanno insegnato che non si entra mai a casa di qualcuno a mani vuote. E questo è un insegnamento antico, ma molto, molto saggio. E di fatto questo accade se voi iniziate a capire che la magia delle offerte dell è ovunque, che acquisite la saggezza. Quindi, per esempio, se fumate tabacco e fumate siga le sigarette, non dovete stare attenti di più, ma anche qui, non perché fa bene, perché fa male, ma vi faccio una domanda. Se rispondete nella chat. Se voi fumate le sigarette, poi passiamo all'altro discorso, sempre su questo, ma se voi fumate le sigarette e voi sapete cosa c'è dentro le sigarette, giusto? Dentro le sigarette non è che c'è solo tabacco. Cioè, tabacco più, penso un 20%, forse anche di più, di additivi chimici. Di, uh, sì, di additivi chimici. Allora, una domanda. Cosa state facendo mentre fumate? Il fumare. Che cosa è, in realtà? Uh, guardiamo un po', perché poi vi faccio le domande per vedere anche se sono connesso correttamente oppure no. Un'offerta al corpo, un'offerta. Quindi, liberiamo intorno a noi le sostanze. Ecco, ci stiamo avvicinando. Il tabacco, spirito fortissimo. Spirito di forza di guerra, di Marte, secondo la vostra intelligenza, accetterebbe mai di essere mescolato nell'incensiere dove viene bruciato con sostanze, diciamo quasi di scarto, chimiche che derivano da roba moderna, quindi di dieci anni fa, cinquant'anni fa, cento anni fa. Roba sintetica. Secondo voi lo spirito del tabacco accetterebbe mai lui, signore di potere, perché è veramente una pianta di potere il tabacco, grata agli spiriti del bosco? No, non accetterebbe mai. Allora fate due più due, state profondamente sbagliando. Se fumate le sigarette, voi vi fate del male perché state mancando di rispetto a quei. Sentite, sentite ora non voi, però sentite come è stupida la cosa. Perché qui si parla di stupidità. Ascoltatemi bene, eh. Voi state mancando di rispetto a un signore delle piante che non accetterebbe mai di essere sporcato con quest'altra roba e lo state fumando, quindi ve lo state proprio mettendo dentro di voi. Come entra questo incazzato nero? Poi riguarda l'inquinare l'aria, però guardate, secondario il secondario discorso riguarda liquinare l'aria certo, offendere gli spiriti dell'aria ma non vi preoccupate degli spiriti dell'aria è vero, ma è meglio che vi preoccupate di voi cioè, capito? è come se io uh, sputo su un crocifisso è proprio una cosa brutta e, e poi mi prendo il crocifisso e mi ci, me lo metto sotto il cuscino la notte quello lì oppure ci urino sopra è proprio una cosa che fa schifo, no? Un, un, un disprezzo. Urino sopra un crocifisso e poi me lo metto sotto il cuscino e ci dormo insieme per tutte... Ma secondo voi? <ride> Dai! Avete capito? Il tabacco non fa male! Non so chi ha detto che il tabacco fa male. Il tabacco è una pianta di guarigione nelle zone dove sanno cos'è il tabacco. Allora... E lì iniziano le malattie ai polmoni, ad esempio. Certo, è la prima, ti leva il fiato. Ti, ti, ti, ti, ma Ti Certo, perché mh, è guerriero il tabacco, capito? Quindi fumare tabacco puro con intenzione di omaggiare. Certo, fumare tabacco puro, certamente, con intenzione di omaggiare. Perché il vostro corpo è un tempio sacro dell'uomo, cioè di un essere che ha possibilità divina nella coscienza, cioè l'uomo ha possibilità di risvegliarsi quale Dio. Allora, in questo Tempio Sacro, io e qui diventa che io accetto che tu, tabacco, venga consumato nel mio incensiere, cioè nei miei polmoni e quindi anche nel sangue. Io accetto che tra tutte le piante che potrei scegliere, scelgo esattamente te, tabacco, fonte di forza sempre eh, Aspetta, meglio fumare tabacco puro senza additivi ci sono anche filtri e cartine naturali tabacco puro senza filtri e senza cartine no cartine sì, per arrotolarlo sì, ma il tabacco senza quel filtro tra la bocca e il tabacco perché il tabacco ti dice mi vuoi fumare o no? Allora se mi vuoi fumare mi accetti altrimenti perché non vai dall'altra parte. Sinceramente bisogna essere un po' forti per fumare il tabacco. La cosa migliore è il sigaro. Un bel sigaro. Lì non importa che aspiri il fumo, eh? non si aspira il fumo. Si circola, l'energia prendi e il fumo se ne va. Ripeto l'ultima volta, l'energia prendi, il potere prendi e il fumo invece il fisico se ne va via. Questo è fumare. Quindi, questo l'ho già detto anche ai miei incontri che abbiamo di persona, no? Una volta all'anno a Pisa, qua, se voi siete fumatori, dovete smettere? No, però dovete iniziare a farlo in una maniera sacra, perché voi state entrando in contatto con l'offerta con una pianta di potere, che, ti, che vi può veramente rovinare, però vi può anche dare la grande forza. Io fumo il sigaro, quando l'accendo, accendo, accendo l'incenso. E certo, giusto. È proprio così. Giusto. E, e quindi, il vostro pacchetto deve essere, cioè le sigarette che prendete, che fate, deve essere in un contenitore sacro, speciale, in un piccolo contenitore dedicato. È inutile che vi tenete le sigarette in quei contenitori dove ora hanno anche le foto shock e c'è scritto che il fumo fa male alla salute e c'è scritto di peggio e di più. No, appena le comprate le togliete dal lì immediatamente, le consacrate con una vostra formula, le consacrate, ringraziate lo spirito del tabacco per essere giunto fino a voi, lo ringraziate perché vi darà la forza, lo benedite e poi lo mettete nel vostro pacchetto privato. Ci sono, no, quei pacchetti che non sono usa e getta, ma che... Sono delle scatolette, a volte anche di metallo, no? Avete presenti? O di acciaio, di, di, di... si fa così. Allora quelle sono sigarette sacre. E tutto cambierà nel vostro rapporto con il fumare e con il tabacco. Io vedo, nel, nei, nei tempi di oggi, vedo tante persone veramente tristi. Ma veramente da persone che macinano le sigarette tipo come sfogo. Sfogo. E basta, come se quello fosse uno sfogo, no? Perché infatti Marte è questo che ti fa. E queste sono le persone sottomesse, schiave al tabacco. Perché certamente, essendo spirito forte, è uno spirito che non ha alcun scrupolo a renderti suo schiavo. Quindi, sì, fare alleanza con questa pianta di potere, ma certamente no, esserne schiavo. Quando c'è una persona che ha bisogno di voi, e quindi voi, anche se vi costa un po', comunque vi alzate. Andate a trovare questa persona, gli portate il vostro conforto, gli portate le vostre emozioni, gli portate i vostri pensieri, le vostre parole. Questa è un'offerta. Quando tutto d'un tratto decidete di chiamare una persona per fargli gli auguri, anche in quel periodo che è passato. Questa è un'offerta. Quando decidete di donare un sorriso, di donare una parola bella a qualcuno, questa è un'offerta alla bellezza. Quando decidete di... Ehm, se voi decidete di confortare chi ha bisogno veramente, con, con, con cosa? Con, con la forza del conforto, con la forza del dell'amore che conforta. Voi state facendo offerta a questa forza che quindi vi ringrazierà. Quando decidete di fare l'amore in un modo meraviglioso con la vostra donna o col vostro uomo, in un modo totale, in un modo in cui l'amore vi rapisce e vi sveglia completamente, vi porta completamente via vi um, accende completamente, voi state facendo offerta all'amore. Quando fate il sesso una botte via di qua e di là, voi state facendo e poi eiaculate, voi state facendo offerta a questa altra forza chiamata Pan, per esempio, il dio dei boschi, sempre con il fallo in erezione ma ne parleremo meglio nel, nel prossimo incontro degli dèi. Sappiate, quindi, lo ripeto per l'ultima volta, che la nostra vita, noi la viviamo, dicevano gli antichi, sull'altare del sacrificio. Cioè, ogni cosa che noi facciamo è sacrificio è sacrificio vuol dire una cosa sacra eh? sacrificio cioè, fare qualcosa in un modo sacro questo è sacrificio comunque ogni cosa che noi facciamo la mettiamo sull'altare delle offerte ricordate questa cosa e inizierete a vivere in un modo saggio ogni cosa azione che si fa e quindi anche parola e quindi anche gesto e quindi proprio che è collegato a simboli ed è collegato a forze, noi stiamo facendo offerta a quella cosa lì. Ed ecco che ora vi inizio a condividere le slide in cui vi presenterò veramente le istruzioni pratiche di questa magia fortissima, perché è la magia del vivere. E sappiate che tutto è forza, tutto è retto da un Dio. Per esempio, lamentatevi ogni giorno, è giusto? È sbagliato? No. Togliete queste due parole, sono deficienti come parole. Acquistate invece la saggezza. Mi lamento tutto il giorno. Va bene o va male? Va bene, va tutto bene. Mi lamento ogni giorno. Sto facendo offerta a questa forza, la lamentela. E cosa credete che, che mi risponderà? Scrivetemi per favore se avete capito. Cosa credete che mi donerà questa forza che io ho pagato, che io ho fatto offerta? Cosa mi dona la forza della lamentela? Donerà. Ciò che chiedo. No, non donerà ciò che chiedi. Problemi, sì. Esatto, ti darà altri motivi di lamentarti. Non so che l'ha scritto. Esatto. È proprio bello anche come è scritto. Altre cose di cui lagnarsi, perfetto. E altre lamentele, le occasioni per lamentarti. Esatto. No, neanche la povertà. No, cioè. Il concetto qui è semplicissimo, eh? ma se non si capisce, no, non ci si capirà mai nulla del mondo. E nemmeno di come si deve vivere. Allora, per chi non avesse capito, se io mi lamento diverse volte durante la giornata, eccetera, eccetera, io sto facendo offerta alla forza che adesso chiamiamo, per semplicità, la lamentela. Quindi la lamentela è la sua natura e come qualcuno ha scritto giustamente cosa mi potrà mai dare mi darà i suoi poteri io ve l'ho detto prima se chiamate un dio non vi può dare le forze di un altro dio ecco che quindi se voi vi come qualcuno ha scritto lagnarsi se voi vi lagnate tutto il giorno voi fa facendo offerta a questo questa forza nella vostra vita vi darà altri motivi per cui lagnarvi. Sia perché vuole altre offerte, grazie, ma sia perché è quello che avete chiesto. Lamentandovi voi avete fatto offerta non alla povertà, ma a, a questa. Che ovviamente può anche darvi più povertà in modo che vi lagnate ancora di più. Certo. Però, tante offerte vengono fatte alla povertà. Per esempio, anche tutti i vasi vuoti in casa attirano la povertà. Mai avere i vasi vuoti. Il portafoglio non deve mai rimanere vuoto. Sempre una banconota, qualcosa per questo. Ma per questo non vi preoccupate, perché se voi mi seguite un attimo solo questa sera, voi avrete un metodo efficace al 100%, Va seguito perché è il rituale, ma vi libererete completamente della povertà. Perché inizierete ad attrarre veramente il flusso del denaro. E poi non vi serve nient'altro per questo. È proprio un cambiamento completo perché iniziate proprio ad attrarre quello. Il mondo delle offerte lo dirigiamo al denaro. Allora, altre cose naturalmente attirano la povertà, ma perché? Vi ripeto, non c'è il giusto e lo sbagliato, c'è ciò a cui fate offerta. Ma sapete a volte anche le allergie, eh, le intolleranze, le allergie alimentari, eccetera, a volte derivano da questo. Cioè, o perché voi, non, Cioè, sicuramente siete stati rifiutati da questa forza dalla forza del grano, dalla forza dei latticini, dalla forza... Perché anche il corpo, eccetera, eccetera, si vede che in quel momento dice basta. Perché questa forza mi sta danneggiando. E si crea proprio un'antitesi. In quei casi lì assolutamente non dovete più mangiare quell'alimento, non dovete più mangiare quella cosa lì senza problemi. Perché? è una questione di forze molto più grandi. Non è che è senza motivo, poi in realtà ci sono anche motivi, però non importa. Se ci si riappacifica con quella forza, bene, ma se no, si fa prima a non assumere più niente di, quello, di quella cosa lì e basta, quell'alimento lì e basta. Bene, penso che <ride> abbiamo capito, cioè la cosa poi importante da capire in questa introduzione, era proprio questa. Cioè, che noi facciamo offerta continuamente, che ce ne accorgiamo o che non ce ne accorgiamo. Per esempio, se voi siete una coppia, marito e moglie, no? E vi viene la, la voglia, diciamo così, di arrabbiarvi con il vostro partner, perché vi, vi arrabbiate proprio, no? State attenti, non al fatto che siete arrabbiati, ma state attenti a quello che poi fate, perché potreste seminare la distruzione completa del rapporto. Esempio lampante. Uh, mettiamo l'uomo, vai, anche se ormai ci sono anche le donne, però mettiamo l'uomo che sente questa rabbia, fortissima, cosa fa? Tira uno schiaffo alla moglie. È giusto che poi si separano e il giorno dopo la moglie gli va a quel paese e dice, vattene via, basta, io me ne vado e ti perché ha fatto! Va bene? Altri esempi più piccoli, che non sono mettere le mani addosso a qualcuno, non aprite le porte. Se volete mantenere il rapporto, non aprite tutte le porte delle fogne, perché andate a nutrire dove? In voi? No. Nella... Nella cosa che si è creata tra voi due, nel rapporto, praticamente quando due persone si sposano, eccetera, eccetera, sono sempre in tre, non sono mai in due, perché c'è la donna, per esempio, l'uomo, per esempio, e il loro legame. Quel legame nella magia è qualcosa che esiste, non è una roba che dici, vabbè, ma le persone sono due. No, c'è anche un, una terza forza, che è il legame che le tiene unite. Infatti, per esempio, a volte eh, le maledizioni vengono lanciate sul legame della coppia. E quindi non su una, non sull'altra, ma sul legame. Quando la coppia è separata, nessuno dei due è maledetto. Quando si ritrovano e si riprovano a unire, gli succedono di tutte. Perché è lanciata sul legame. Quindi nella magia il legame esiste, è una cosa che esiste, va bene? E quindi dovete stare attenti alle offerte che voi fate al legame della vostra coppia. Io dico legame perché ora non mi vengono in mente altre parole più belle, più, più chiare. Però, certamente, la stessa cosa vale per la famiglia. Nella magia la famiglia esiste. Quindi, per esempio, eh, cosa sto mettendo nell'altare delle offerte? Io ora sto parlando di offerte quasi, avete visto, quasi, per adesso stiamo ancora parlando di offerte interiori, quasi. Cioè, nel senso, le offerte, in quello che poi io faccio, quindi, per esempio, a volte mi capita a me, no, vi faccio un esempio concreto, di arrabbiarmi come una iena con, uh, con uno dei miei figli, no, perché i figli ovviamente ci, ci, ci, ci sanno come si fa a far andare fuori da, da, da, da ogni binario, no, genitore. Ecco. però spesso accade che in quei casi io decido di non agire. Quindi, Sento tranquillamente la rabbia, sento tutto tranquillamente, anzi, me la, me la, me la, orma, cioè, è giusto che ci sia, ma poi con la mia azione io a volte proprio faccio tutt'altro, capito? Non è detto che poi la rabbia deve arrivare a sfogarsi distruggendo un bicchiere, distruggendo un piatto, no, chi l'ha detto? Quello è l'altare del sacrificio. Assia, regno dell'azione materia quello che fai poi dà i semi tutto il resto è così poco forte che non è neanche arrivata a materializzazione per esempio se sento grande rabbia in me va benissimo però poi io come rispondo a questo qual è la mia cosa faccio offerta alla rabbia perché se io sfogo la rabbia eh, appunto, spaccando un piatto di qua, di là, oppure urlando, facendo proprio tipo del male a una persona anche verbale, io sto solo facendo offerta alla rabbia. È giusto? È sbagliato? No, non si sta parlando di questo. Si sta parlando del fatto che io sto facendo offerta a questa forza. E questa forza, secondo voi, guardiamo se avete capito, la forza della rabbia Secondo voi, che cosa mi donerà? Scrivete, eh? Guardiamo se ci siamo. È importante che siamo su questa cosa, che sennò no, non ci si capirà mai nulla. motivi per arrabbiarti, rabbia, rabbia, collera, esattamente. Avete capito? Perfetto, ottimo. E non crediate che queste cose siano astratte, perché se questa cosa va avanti magari un po' spesso, accade che mi può arrivare, per esempio, la prima cosa che arrivano sono le infiammazioni. Le infiammazioni, quando uno ha il, le infiammazioni, ha un eccesso di questa forza, di questa... Sì, di questa forza. E quindi è tutto collegato. Um, sì, occasioni per arrabbiarsi, esatto. Quindi ricordatevi che quando fate offerta a una forza, la forza vi darà i, i poteri e i doni della sua natura, non di un'altra. Quindi, per esempio, in questo caso, qui non è che vi dà povertà, no, vi dà sempre. Quello che voi avete chiesto, la rabbia. Avete fatto offerta a ciò. Quindi, è molto importante quello che fate. Non quello che avete emozione, quello che avete pensiero, quello è bello, importante, da vedere, ma quello che alla fine fate è vostra responsabilità ed è quella l'offerta. Infatti, scusate, eh, le offerte, non sono qualcosa che te fai? Scrivetemi, secondo voi, le offerte non sono qualcosa che te fai? Per definizione, eh? Per esempio, non, in un'offerta non è che c'è il discorso, ma quella lì che va a accendere... Le offerte sono sempre azioni. La, la, la nonnina che si ricorda un po' come si fa e va a accendere il cero a Sant'Antonio quando lo sa lei, come lo sa lei e dicendo le parole che sa lei, non è che ti arrivi e dici ma un pochino l'ha acceso, metà acceso e metà spento. Oppure vabbè, ci ha solo pensato, è sufficiente. No. Offerta per definizione, infatti come state giustamente scrivendo, è un'azione. Ecco perché sto continuando a martellarvi questo discorso. Ci hanno convinti che ci hanno buttato il fumo negli occhi dalla psico psicologia, psichiatria in poi, convincendoci di quanto siano tremendamente importanti tutte le psicologia, tutte le cose psicologiche, mentali, emotive, eccetera. L'uomo ha vissuto senza tranquillamente, credo, per millenni. No? Quindi non importava arrivasse qualcuno dal 1950, 20, poi a, a, a, a spiegare. L'uomo no, ha vissuto tranquillamente anche senza queste cose e, e ha vissuto meglio, visto che le psicosi erano tipo 100% meno di ora. Quindi, <ride> cioè, non so se mi sto spiegando. Ma perché? Ok, è bello osservarsi. È importante capire quali sono le forze che in questo momento sono all'opera. Se io sono incazzato, è giusto che io sia incazzato. Però è quello che io faccio la mia offerta. Nient'altro. Come avete giustamente scritto, l'offerta è azione. Va bene? Questo è essenziale. Allora, guardiamo se ci riesco.